Vi siete mai chiesti che cosa significa la parola voto? È una parola molto particolare, perché il suo significato va dal voto inteso come la dedicazione ad una divinità, al voto inteso come l'espressione di una preferenza in un'elezione, al voto come la descrizione del risultato sintetico alla fine di un processo di valutazione. Com'è così tanti e diversi significati? Perché se andiamo a scoprire cosa c'era prima della eh, parola votum eh, latina, troviamo la radice indoeuropea vag, che è una radice molto interessante, perché è una radice legata ai temi del sacro. E non è chiarissimo quando e come, nella storia della lingua, questa radice abbia accompagnato lo sviluppo di parole che un po' alla volta si sono allontanate dal tema del sacro verso temi legati all'espressione di una preferenza, di una valutazione e di una sintesi, eh, di un processo di osservazione di risultati. Questo percorso però così ricco nella storia della nostra lingua della parola voto dovrebbe farci riflettere, perché quando parliamo di voti, Parliamo di quella speciale scintilla capace di far prorompere improvvisamente sulla scena didattica emozioni, sensazioni, ma anche sistemi valoriali che fino a quel momento possano essere rimasti sullo sfondo. I voti non vanno presi alla leggera. La valutazione è una parte molto importante del processo di insegnamento-apprendimento e, quindi, deve essere anche oggetto di un'attenta progettazione. Esiste addirittura una disciplina che si chiama docimologia, che si occupa di tutti gli aspetti legati alla tematica della valutazione. Noi, naturalmente, qui avremo modo semplicemente di gettarvi uno sguardo per identificare quali sono le tematiche chiave e trarne alcuni spunti per il processo di progettazione, ma è un mondo in continua e costante evoluzione che merita veramente il nostro interesse. Quando pensiamo alla valutazione, L'immagine che eh, si evoca immediatamente è quella della prova dell'esame finale che sia scritto d'orale per valutare i raggiungimenti ottenuti dagli studenti. In realtà, i processi di valutazione ci possono aiutare in tanti fasi diverse dell'esperienza di insegnamento-apprendimento. Nella fase iniziale, infatti, la valutazione può servirci per comprendere proprio qual è il punto di partenza di ciascuno studente e della classe nel suo complesso. Proseguendo lungo il percorso, la valutazione ci può aiutare a monitorare i progressi degli studenti e della classe, ma anche a valutare quella che è l'efficacia delle azioni che stiamo intraprendendo, dando degli stimoli sia ai docenti che agli studenti rispetto ai passi successivi da intraprendere. Infine, a conclusione del percorso, ci può aiutare ad osservare se i risultati di apprendimento attesi sono stati o meno raggiunti. In questo caso, ci troviamo di fronte a tre tipologie diverse di valutazione. Possiamo definire la prima di tipo diagnostico, perché ci permette effettivamente di fare una sorta di diagnosi della situazione, di conoscerla meglio nelle sue articolazioni. Parliamo invece di valutazioni di tipo formativo nel secondo caso, formativa perché proprio ha l'obiettivo di sostenere il processo di formazione, dando feedback sia allo studente che al docente sui passi successivi, e chiamiamo invece valutazione sommativa, quella attraverso la quale, sostanzialmente, tiriamo le somme. Andiamo ad osservare se siamo arrivati dove c'eravamo prefissi di arrivare. Concentriamoci in particolare su due dimensioni del processo di valutazione, quella formativa e quella sommativa, che sono in grado di eh, orientare e condizionare in modo importante l'esperienza di insegnamento e apprendimento. Allora, in primo luogo, queste due prospettive di valutazione hanno due obiettivi completamente diversi. La valutazione di tipo formativo ha come obiettivo quello di fornire un feedback lungo la strada agli studenti e ai docenti sul progresso verso i risultati di apprendimento attesi. La valutazione sommativa, invece, vuole tirare delle somme, cioè vuole è darmi una sintesi del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti. Di conseguenza, la valutazione formativa viene, è tanto più efficace quanto più viene ripetuta durante l'esperienza di insegnamento-apprendimento, addirittura può essere ripetuta con una frequenza quotidiana ad ogni incontro, ad ogni lezione o al termine eh, di un breve argomento, mentre la verifica sommativa generalmente si svolge alla conclusione del percorso o di parti significative di esso. Inoltre, di solito, la valutazione di tipo formativo si svolge in modo molto veloce e rapido, perché va a focalizzare un piccolo nucleo di risultati di apprendimento attesi e quindi di contenuti, abilità e competenze. Ehm, per riuscire a svolgere in modo rapido momenti di valutazione formativa nelle classi medio-grandi può essere molto utile farsi aiutare dagli strumenti anche tecnologici come ad esempio i clicker, cioè quegli strumenti eh, accessibili via web che consentono di creare test, quiz, piccoli problemi, esercizi che gli studenti possono analizzare partendo dai loro device o smartphone o tablet o pc, risolvere rapidamente in aula e eh, consentono in questo modo al docente di fare una rapida sintesi di qual è lo stato della classe e eh, di dare anche indicazioni al singolo studente sul suo stato di avanzamento e sugli eventuali passi da compiere per rifasare ehm, la sua attività di studio e di esercitazione. Le valutazioni di tipo sommativo, invece, richiedono normalmente tempi medio-lunghi perché si pongono alla fine del percorso e hanno l'obiettivo di andare ad analizzare un ampio spettro di risultati di apprendimento attesi, spesso anche molto eh, in profondità. Le valutazioni tipo formativo si distinguono poi da quelle di tipo sommativo anche per la dimensione di informalità con le quali normalmente si propongono, nel senso che, quando attivo dei momenti di valutazione formativa in aula, Generalmente non mi preoccupo tanto di essere rigoroso in termini eh, di verifica che nessuno copi o di accesso al materiale di supporto. L'obiettivo è quello di mettere in gioco delle dinamiche di interazione e di dare dei feedback orientativi, quindi spesso la dimensione informale tende a prevalere, così come la dinamica legata alla creazione di coppie, e piccoli gruppi, che insieme risolvono i quesiti proposti dai docenti, cosa che invece non avviene normalmente nella valutazione sommativa, che invece è caratterizzata da contesti ad alto grado di formalità. Nel dibattito sulle varie strategie di valutazione, eh, spesso si assiste ad una contrapposizione tra la valutazione formativa e la valutazione sommativa, in quanto si considera la valutazione formativa, quindi l'attivazione di tutte quelle strategie che possono aiutare un dialogo e un'interazione tra docenti e studenti, come l'elemento che può maggiormente trascinare processi di innovazione didattica centrati sullo studente, mentre la valutazione sommativa spesso viene vista come l'espressione della didattica più tradizionale, che a valle di un processo di solito poco centrato sullo studente, arriva poi ad una valutazione piuttosto rigida ed asettica del risultato d'apprendimento attesi, soltanto alla fine del percorso. In realtà entrambe le strategie di valutazioni eh, sono estremamente importanti per l'efficacia del processo formativo e devono essere oggetto di accurata progettazione e non ha senso andare a contrapporre in modo artificioso queste due prospettive. Ce lo spiega molto bene Benedetto Vertecchi, uno dei pilastri della docimologia italiana. Nel dibattito corrente sulla valutazione si assiste a contrapposizioni artificiose e frivole tra una funzione della valutazione e un'altra. Per esempio, la valutazione formativa viene opposta a quella sommativa, con l'argomento che la prima sarebbe buona, perché non discrimina, l'altra è cattiva, perché dà luogo ad apprezzamenti differenti sui livelli di abilità raggiunti dagli allievi. Tutto ciò non ha senso. Tutte le valutazioni sono importanti e non ce ne sono né buone né cattive. Semmai il problema è quello di qualificare la pratica della valutazione, perché si possa disporre di informazioni utili e reali che orientino la conduzione del lavoro didattico. Proviamo ora a fare una sintesi dei punti principali. La valutazione può avere tanti diversi obiettivi. In particolare, ci siamo concentrati sulla valutazione cosiddetta formativa, il cui obiettivo è quello di dare feedback frequenti ai docenti e agli studenti su come il percorso verso i risultati di apprendimento attesi sta progredendo. L'altro tipo di valutazione è quella cosiddetta sommativa, che ha invece l'obiettivo di realizzare una sintesi finale, a conclusione di un percorso, che documenti se e come i risultati d'apprendimento attesi sono stati raggiunti.